In questo video vediamo come si costruisce, come si traccia il grafico della funzione goniometrica y uguale coseno di alfa. Prima cosa, prima osservazione, eh, la variabile indipendente in questa equazione l'ho chiamata alfa per sottolineare il fatto che ehm, sull'asse orizzontale delle ascisse, quelle che di solito chiamiamo x, eh, sto rappresentando in realtà L'ampiezza di un angolo misurata in radianti. Vedete che sull'asse X sono segnalati i valori pi greco mezzi, pi greco, tre mezzi pi greco e 2 pi greco. Uh, perché in radianti e non in gradi? Perché i gradi sono in base 60, noi invece abbiamo bisogno di lavorare con i numeri reali così come facciamo sull'asse Y per avere uniformità insomma e quindi ehm, si utilizzano le misure ehm, in radianti ricordiamo che un, un angolo che misura un radiante cosa vuol dire? che la, la lunghezza dell'arco eh, individuata dal, dall'angolo sulla circonferenza goniometrica la lunghezza dell'arco rispetto alla lunghezza del raggio della circonferenza ehm, è la misura radianti di quest'angolo siccome la circonferenza goniometrica ha raggio 1 in pratica abbiamo che eh, un radiante è eh, quell'angolo che stacca sulla circonferenza un arco lungo esattamente quanto il raggio della circonferenza cioè 1 appunto ok allora per eh, Rappresentare il coseno ho eh, evidenziato in blu la scissa del punto P, che è appunto de mh, la definizione di coseno di alfa, e sappiamo già che eh, facendo variare l'angolo da 0 eh, gradi o 0 radianti all'angolo giro, quindi a 2π, eh, il coseno di alfa varia tra meno 1 e 1, esattamente come si vede bene da questo disegno. Allora, come faccio a rappresentare questo grafico? Il grafico di questa funzione dovrà unire tutti i punti che soddisfano questa legge, cioè tutti quei punti che quando come ascissa hanno un certo valore di alfa, come ordinata y, avranno il coseno di quel valore di alfa. Per esempio, se ho, ehm, prendo quest'angolo alfa di 0,86 radianti, lo, cosa vuol dire? Che è la lunghezza di quest'arco. Riporto questa lunghezza sull'asse delle x in questo modo. Ok? Questo è il valore di alfa. Il valore di y che cosa sarà? Sarà il coseno di 0,86 radianti e qui vedo che è 0,65 che sarà. Questo valore, questa lunghezza, quindi riporto sull'asse Y questo valore e il punto, un punto del, di questo grafico sarà il punto che avrà questa ascissa e questa ordinata. Perciò, questo punto qui vedete a 0,86 come ascissa che è la misura in radianti dell'angolo e 0,65 come ordinata che è il coseno del, dell'angolo di 0,86 radianti chiaramente se io cambio angolo questo punto si sposta come vedo bene dalla circonferenza man mano che l'angolo si avvicina ad essere un angolo retto il coseno diminuisce e quindi man mano che qui il punto si avvicina a pi greco mezzi cioè a 90 gradi l'ordinata eh, del punto del grafico si abbassa e se faccio ruotare vedo come si sposta questo punto. Come faccio a vedere bene com'è il grafico? Non faccio altro che fare in modo che questo punto lasci una traccia e quindi vedrò bene qual è l'andamento del grafico di questa funzione. Allora, è chiaro che questo grafico viene tracciato per alfa che eh, varia tra 0 e 2 π cioè tra 0, tra l'angolo nullo e l'angolo giro. Sapete bene che poi quando gli angoli superano l'angolo giro oppure quando sono negativi, cioè vengono misurati in senso vengono disegnati ehm, in senso orario il grafico quindi continuerà alla stessa maniera prima dello 0 e analogamente qui continuerà replicando sempre questa forma dopo 2π fino all'infinito.